Uh, cioè. Nel, nel senso. 25 Guarda Sono in competitive e quindi ne approfitto giusto per fare così. Però vabbè. Non cadere, grazie. Grazie. Ciao a tutti ragazzi, qui è FortiGamer che parla e benvenuti in un nuovo video Lo so ragazzi, non ho fatto video per ben due settimane, ma sono rinziati i corsi all'università Sono stato molto impegnato alle solite cose Oggi faremo un po' di competitive come piace a voi, bello fresco Peccato che ragazzi lo farò sempre nel mio stile, quindi molto casual, molto senza mani Però ce lo faremo andare bene L'obiettivo di oggi è raggiungere almeno 800 punti in arena Mi raccomando, se queste tipologie di video vi piacciono in cui giochiamo in arena Lasciate un like Ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina Altrimenti vi perderete i prossimi video non perdiamo però ancora altro tempo, andiamo in game Al volo ragazzi ovviamente vi ricordo di inserire all'interno dell'item shop il codice catore Fortu, così come lo avete schermo Accettate da ora ogni acquisto che farete mi farà ricevere una piccola percentuale Mi raccomando ragazzi il codice è rimettetelo anche se l'avete già messo perché ve lo levano ogni 14 giorni Eh insomma allora, allora startiamo ragazzi senza perdere tempo Allora signori questa cosa è piuttosto imbarazzante, in pratica mi sono fatto 335 punti Ma li ho registrati con l'audio Tipo buggatissimo. Tutto strano Perché in pratica mi si è impallato l'elgato Quindi insomma partiamo da ora Cioè mi sono fatto tipo un'ora di gioco Ma partiamo ora Ma tranquilli che non c'è stata nessuna vittoria eh comunque sono nell'arena dei senza mani Ma comunque ci sono state vittorie Hello, Bella fra Bella bella jump grazie C'è un tizio in testa eh piccole, Grazie. Attenzione. L'ho sentito nella casa. Ma eh, infatti ci sta. A ah, voglia ci sta. Uh, cioè, nel, nel senso. Batti 5. Batti 5. N niente 5. Guarda, sono in competitive e quindi ne approfitto giusto per fare così, però, vabbè. Ti ricorderò per sempre, bro. scusa, mi ho dovuto Lo sai che odio fare queste cose da tryharders, ma ho dovuto Non sei tu, sono io Ma salve, ma, ma salve, amore della mia vita è andata male, brother. Ehi, ma questo sta scendendo, non vale Oh, se fai da no Aspettatemi Mi prego Salve ragazzi, come va? Tutto a posto? Guarda come cerca di scappare, brother, mi spiace Oh, mitraglietta, buono, grazie Altro? Aspettate, vediamo qua che c'è uh, Non mi pare ci sia un upgrade particolare da fare Se non questo, forse, è l'unico upgrade che mi sento di fare Se mitraglietta mi dà più un senso di, capito, pericolosa Magari non distrugge le strutture alla stessa maniera, però Ah, c'è un tizio qua sotto Vabbè, me lo dicevi Te veniva più a Pia prima Mi spiace, bro, questo era Mata266, scusami Veramente scusa, mi sento incolpissima Che è tutta sta aria particolare? Perché c'è tutta questa nebbia? Fortnite, ti prepari per l'evento di Halloween? Uh! Con tutta sta nebbia ma ha visto solo lui Ah, no, in realtà il ragazzo si è preparato, ecco Vai, vai, oh no! Ma mannaggia, quella gran... Ciao, statemi bene. Che non parte l'auto? Vai! E su che c'è pure le ruote da motocross qua, come cavolo si dice Non cadere, grazie Grazie Uh che è stato? Ah si si è aperta una rift Mamma mia che ansia Eh usiamola, dai Tanto Cioè non è che abbiamo tanto da fare Uh ma, ma non è una Non è una rift Oh, uh, c'è No ma mi stanno a sparare Uh Non sapevo funzionasse così ragazzi Raga questa la devo vincere Cioè mi devo buttare Tipo aggressivo de testa Vi giuro devo stare proprio Devo stare proprio con l'asciugammanino Che poi in stanza fa un po' calduccio A dirla tutta Medikit Ottimo posso lanciarlo in faccia a nemici E chiedere pietà E eh, fra questo era un giochetto Che facevo io un po' di tempo fa Qua wow, fra ma tipo mai Cioè ma tipo scor No No Ma no. no, cosa mi dici bro ma dai Ma oh, mi hai distrutto un sogno, credimi Ah grazie di avermi costruito Ah, è bello questo 54, ti piace? Scusami, ma se faccio tipo una cosa Ma da dietro io non ci posso credere Sfonda! Lo sapevo, io lo sapevo Basta, Qu quanti siete? Si contano, cioè si riescono a contare ste dieci. Muori, muori Muori, muori, quanta vita hai? Allora, signori cari Qua mi sa che ho fatto una cavolata Qua mi sa che ho fatto la cavolata Ok, sono vivo, miracolo Non ci credo, non ci crede nessuno Io, ragazzi, giuro su qualunque Cosa vogliate che ho piazzato Il muro, ma se c'ho 60 di ping Come se stessi giocando su due Giochi diversi allo stesso tempo Oh, raga, io ve lo dico, eh, 800 punti mi fermo Per oggi va bene, 800 punti Dai, solo, solo le altre 115, dai, solo le altre 115 Non rompere Andata male, Fra Non è proprio fraintesa stavolta Fra, il fatto che non gli sia arrivato un proiettile È una cosa che mi fa così incazzare Ma è veramente ridicola Ma è morto? Che ha fatto? Ha ah, scappato Okay, devo risalire subito, non c'è nulla che mi interessasse. Bello sto 105, frate, è piaciuto. Eh, pushami, dai. Eh, non mi, mi pusci più, fai tutto il simpaticone che costruisci, fai. No, ah, diamo un po'. Bravo, bravo, bravo, complimenti. Buono. Ok, altri 25 punti. Ok, altri 10 punti. Mi piace, mi piace sta cosa. Vabbè, raga, 800 punti li abbiamo raggiunti Siamo 20, quindi vediamo se riusciamo almeno a portarci sto game a casa, su Più 22 Vediamo che posso fare, io non credo tanto però, eh Questo mo' sicura sia una pozza grande Il premio per la persona più intelligente va a um, Giovanni Probabilmente questo tizio si chiama Marco, però lo chiameremo Giovanni Ah no, si chiama 22 io Ok mm, Problemino, eh, quello cioè, è sopravvissuto. Qualcuno mi spiega come diamine ha fatto sto tipio. Cioè, secondo quale logica umana? Dai, fammi entrare. Bella. Devo fare in fretta perché questo aveva un tizio che lo stava inseguendo, infatti. La safe è lontanuccia, eh. io non ho jump né nulla. Basta per oggi, ciao I, I, Sì, ma ti riporto pure come play Basta, raga. a posto e ragazzi, che dire: cioè, nel senso frustranti abbastanza. Però, ci siamo riusciti, abbiamo raggiunto 815 punti e passa. Vabbè, ragazzi, a questo punto vi ricordo di lasciare un like, ma soprattutto iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, e di attivare la campanellina. Vi ricordo anche di seguirmi su tutti i miei social, Instagram e TikTok, Twitch. Trovate tutto in descrizione nella sezione social live streaming. Perché sì, ragazzi, streamo anche su Twitch. E noi ci becchiamo questa settimana per un video, ragazzi, addirittura su Clash Royale. Lo so, non ve l'aspettavate. Bella void!